2 novembre 1889 nasce Arnoldo Mondadori, il fondatore della omonima casa editrice soprannominato l'incantatore di serpenti per la sua grande capacità persuasiva l'editore realizza la sua prima pubblicazione nel 1907 cederà il timone dell'azienda al figlio Giorgio nel 1968 Arnoldo Mondadori muore a Milano l'8 giugno 1971